Benvenuti a tutti in questo nuovissimo video Io sono Bruno Magno e ma oggi siamo qui su Minecraft Vi volevo solo dire una cosa Allora um, questo video ho provato a registrarlo veramente una marea di volte sono più o meno 16. adesso condivido il mio schermo così potete vedere cioè, guardate questa è un po' la cartella dove io registro un po' tutto i video e um, ho provato a registrare questo video tutte queste volte cioè tantissime, veramente tantissime volte l'ultima volta è stata qua, queste ultime due volte no, queste quattro volte poi ho fatto il giornale poi parte due volte quindi ragazzi veramente um, c Ho provato veramente una marea di volte. E ciò è un po' triste per me perché già potame essere molto molto molto avanti. Adesso entriamo con l'intro e poi dopo ci vediamo dopo, subito dopo. <totipo> ragazzi vi ricordo che siamo in, eh, mi ero dimenticato di dirlo nell'intro, siamo in minecraft 1.18 e ehm, un po' guardato e siamo in minecraft 1.18 e diciamo, eh, visto che siamo in 1.18 la mia skin purtroppo per qualche motivo che io non so qual è non me lo carica l'1.18 e quindi giocheremo a minecraft Anno. mi sia rimasto pure un po' mezzo pacato perché ecco eccolo biccioliamo un pochino un pochino quanto carica Sempre se vuole caricare, se gli piace, e sta caricando, ecco, 100%, yam, ci farà entrare. Ovviamente per qua non mi sono chiesto un tubo Io ho appena detto che ci siamo persi Ho provato a fare delle coordinate Ma sinceramente Non, non mi trovo più e Ho provato a fare delle coordinate che mi ricordavo Però uh, Mi torno a rivedere dei video Cioè i video Quelli che ho fatto I uh, video che ho fatto in precedenza, mi dovrei riandare a vedere e capire diciamo, le coordinate se me le ricordo perché totalmente adesso sono stato ritrasportato in un, um, in un posto a caso del mondo. Mi dovrei andare su YouTube e riguardarmi un po' i video dove ci sono le coordinate. E per ora è tutto, ragazzi. Quando è il giorno, credo che faccio uno speciale, quindi mi sono perduto per la seconda volta e quindi iscrivetevi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao